Buon pomeriggio, bentrovati a tutti insieme a noi in questa diretta che faremo oggi pomeriggio qui su Facebook del Vispo Nazionale per celebrare questa giornata. Quindi prima di tutto buon 25 aprile, buona festa della liberazione a tutti voi. Eh, questo pomeriggio saremo insieme proprio per eh, cercare di celebrare degnamente questa giornata non potendolo fare fisicamente insieme nelle piazze, nelle strade come è, è normale che sia. Eh, per la WISP questa giornata è una giornata molto importante come per tutto il paese ehm, perché questi i valori della liberazione, i valori della resistenza, della, della storia che ci ha portato all'Italia di oggi sono quelli su cui si basa proprio WISP, quindi ogni anno per l'Unione Italiana Sport per tutti questa è una giornata importante, una giornata che va festeggiata e che di norma va festeggiata tutti insieme eh, infatti in tutta Italia ogni anno il 25 aprile si svolgono molte iniziative che legano sport storia e valori, ricordo della liberazione, si svolgono biciclettate, corse di atletica, manifestazioni di vario genere che creano appunto questa comunità e mettono insieme le persone per festeggiare. Oggi, quest'anno non potremo farlo, per via ovviamente come sappiamo tutti dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, quindi abbiamo pensato come un nazionale di creare questo momento di comunità. Lo facciamo ovviamente anche eh, insieme alla campagna lanciata all'appello lanciato dall'Ampi di eh, Bella Ciao in ogni casa, quindi ci uniremo poi alle tre con il festeggiamento generale che si svolgerà in tutta Italia in cui tutti canteremo la canzone dalle nostre case, dai nostri balconi. Noi la canteremo anche in diretta, ovviamente insieme ai nostri ospiti, perché in quest'ora infatti avremo diversi ospiti in collegamento in diretta che si collegheranno qui su Facebook con noi, ma avremo anche dei contributi video che sono sia dei documenti. Eh, diciamo tratti dai nostri archivi, dai prodotti realizzati dall'UISP negli anni, ma sono anche dei contributi eh, più recenti. Per cui dobbiamo ringraziare dei, dei giovani che proprio in questa fase stanno collaborando con l'UISP tramite il Servizio Civile Nazionale e che hanno voluto partecipare a questa giornata dando il loro contributo. Allora, intanto, prima di iniziare con questi contributi, ringrazio ovviamente le persone che insieme a me lavoreranno per la la buona riuscita di, questa, di questo pomeriggio insieme, ovviamente Francesca Spanoa e Ivano Maiorella della redazione WISP, Laila Musa che ci assiste, anche lei, dalle retrovie, e poi vedremo nel corso della, del pomeriggio chi altro si, si unirà a noi per festeggiare. Per diciamo, entrare nell'atmosfera nell e diciamo, riprendere i fili di cosa significa 25 aprile, cosa significa liberazione, ehm, iniziamo ehm, con un contributo video in cui sentiremo le parole di Tina Costa, una partigiana, una partigiana scomparsa tra l'altro recentemente, lo scorso anno, che nel 2015 è stata intervistata proprio dall'UISP per la realizzazione di un documentario dal titolo Le ragazze del 43 e la bicicletta, realizzato insieme a lui donne, donne e Donne Italiane in occasione del settantesimo anniversario della liberazione. Quindi prendiamo, grazie a Francesca Spanò, appunto prendia, sentiremo un piccolo estratto di questo, di questo video in cui c'erano le interviste a quattro partigiane della, che hanno preso parte attiva alla resistenza della, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi iniziamo sentendo le parole di Tina Costa. Mi mandavano in quelle campagne nei casolari di campagna caso dove c'erano dei ragazzi che avrebbero dovuto partire per la guerra d'Africa, portare dei bigliettini per dire dove dovevano andare ma non dovevano presentarsi. Dovevo portare questo biglietto a quella casa a quel ragazzo per dirgli di non partire, di andare a un certo punto. Mi viene incontro uno, che era il padre poi, elegante, bello e mi dice dove è il biglietto? Dov'è il biglietto? A me hanno nessun biglietto e ci dicevano che lo dovevamo far sparire il biglietto, ci cioè, mangiavamo questi bigliettini e che c'è mio figlio che gli chiedeva a mia madre ma quanti bigliettini gli hai fatto mangiare? Questo era il contributo di Tina Costa, una partigiana che ha vissuto in prima persona appunto queste giornate che andiamo a ricordare proprio oggi e da questo momento della storia, da questa testimone viva di, di ciò che è successo, passiamo invece adesso al futuro, ai giovani che continuano a portare avanti questo messaggio, È cioè una cosa fondamentale che tutti i partigiani ci hanno sempre chiesto di portare avanti questo ricordo affinché tutti sappiano quello che è successo e questo non si debba più ripetere, e lo facciamo attraverso appunto la, le, il contributo di un volontario in servizio civile presso WISP nazionale. Lui si chiama Sergio Pannocchia, che ha scelto di partecipare leggendo una poesia di Gianni Rodari. Gianni Rodari, ovviamente, che quest'anno è al centro eh, di molte nostre iniziative, sarebbe stato in particolare al centro delle manifestazioni nazionali WISP con cui avremmo ricordato il centenario eh, della sua nascita, e quindi ci fa particolarmente piacere. Eh, Fabbia ascoltare questo contributo quindi ascoltiamo adesso Sergio Pannocchia Ciao, per festeggiare e ricordare al meglio questo giorno così particolare e importante per la nostra memoria e per la nostra storia ho scelto una poesia di Gianni Rodari quest'anno ricorrono i cento anni dalla sua nascita e il WISP ha scelto di ricordarlo attraverso le sue manifestazioni nazionali la poesia si intitola la madre del partigiano. Sulla neve bianca bianca c'è una macchia color vermiglio. È il sangue, il sangue di mio figlio, morto per la libertà. Quando il sole la neve scioglie, un fiore rosso vedi spuntare. O tu che passi, non lo strappare. È il fiore della libertà. Quando scesero i partigiani a liberare le nostre case, sui monti azzurri mio figlio rimase, a far la guardia, alla libertà. Eccoci, quindi ringraziamo anche Sergio Pannocchia per questo contributo, ne avremo altri nel corso di questa ora, ma adesso passiamo ai, ai collegamenti in diretta, quindi agli ospiti che con noi trascorreranno parte di questa, di questa diretta. Iniziamo con, introducendo, eh, Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP, che sarà con noi in apertura diciamo, per portare i saluti per questa giornata. Insieme a lui ci sarà un ospite veramente importante, a cui teniamo particolarmente, che è Adelmo Cervi, figlio di Adelmo Cervi, uno dei, dei sette fratelli Cervi in particolare di cui più o meno tutti conosciamo la storia drammatica. Questi sette ragazzi partigiani che furono ehm, che lottarono appunto per, per liberare l'Italia, poi furono fatti prigionieri, torturati e alla fine fucilati nel li, li, li chiamando. Salutiamo gli ospiti che siamo arrivati. Guarda, guarda, guarda, guarda, mm. Guarda Facebook Dai, ciao, dai, ciao. dai vieni qua, il, il, il microfono, ti chiediamo di attivare, perfetto. Ciao. Ciao, sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto, bene. Benvenuto. Ciao, buon 25 aprile anche voi e grazie. Perché ciao. permettete ancora alla WISP di essere presente anche in questa giornata. Assolutamente, questa giornata non potevamo saltarla. Ora, mentre aspettiamo che Adelmo si, si connetta e finisca tutta la, la parte logistica, dice appunto perché l'UISP non può non celebrare questa giornata. Beh, Intanto è il 25 aprile del 2020, a 75 anni dalla liberazione, e questo è ancora un paese libero. Se a qualcuno, visto ancora le polemiche che si aprono sempre... Eh, diciamo un po' a ridosso di questa, di questa data nel paese se a qualcuno pare poco alla WISP no e, il 25 aprile è, è, la, è la nostra storia è la storia d'Italia, è la storia di tutti e, è una storia che è stata costruita sul sacrificio fino diciamo anche alla propria vita di una generazione di persone che ha sentito la spinta di doversi affrancare da una tirannia pesante. Eh, e quindi, diciamo, questa, questa spinta, questo quest impegno, questa passione fino al sacrificio personale e collettivo di un'intera generazione, garantisce ancora alle generazioni successive, quelle che, le generazioni future. Per, e io dico per sempre: speriamo, la libertà di potersi esprimere anche polemizzando ancora una volta con questa, con questa festa. E che ripeto credo che sia anzi debba essere la festa la festa di tutti poi è la storia della WISP. noi nasciamo dalla resistenza e, e siamo coloro insieme a tantissime altre realtà associative insieme a tutto il paese alla costituzione alle istituzioni alle organizzazioni di cittadinanza attiva i corpi intermedi al sindacato ai partiti e siamo coloro che ancora oggi portano testimonianza e devono continuare a portare testimonianza di quella lotta per garantire sempre, come ci dissero allora i partigiani e i combattenti e gli antifascisti, eh, per garantire giustizia sociale, libertà e uguaglianza per tutti. Ecco, la Wisp con la sua proposta sportiva, anche oggi, con tante iniziative che anche oggi virtualmente realizziamo e diciamo, diffondiamo come nostro pensiero all'intero paese contribuisce a mantenere questa memoria, la memoria dei valori condivisi che è anche la nostra, la nostra storia e la nostra memoria. Benissimo, grazie Vincenzo. Abbiamo introdotto proprio il clima in cui vogliamo trascorrere sì, questa storia in, storia in particolare sentire. ci sì. fa piacere farlo con Adelmo Cervica in collegamento con noi. Ci senti Adelmo? Sì, sì benvenuto, grazie un po', un, po', un po' male, ma un po' anche perché sono sordo un po' perché comunque cioè, riesco a sentirti benissimo, l'importante è che noi sentiamo te perché ci fa piacere sentire la, la tua testimonianza e sentire da te che cosa significa questo 25 aprile quali sono i valori che ancora porta avanti allora io comentico qualcosa perché mi sono arrivate delle notizie che in certi posti ci sono ancora fascisti e roba del genere che stanno facendo porcherie in giro per il nostro paese, che stanno imbrantando dei monumenti e cose del genere. Questo succede anche a Reggio Emilia e quindi questa è ancora dire, la vergogna di avere ancora gente che, che, va su queste, che, che rivendica il fascismo come se fosse stata una cosa positiva. Quindi il mio messaggio, come ho mandato già in giro, è quello di dire che l'antifascismo ha parlato chiaro, che la storia ha parlato chiaro di quello che è stato il fascismo, la storia ha parlato chiaro, è quello che noi dobbiamo rivolgerci ai nostri giovani, alla nostra gente per dire che i valori della resistenza sono ancora attuali, i valori della resistenza dell'antifascismo sono quelli di avere solidarietà, di avere avere democrazia, di avere parità di diritti, di avere tutto quello che ci racconta la Costituzione e che non è mai stata seriamente applicata. Quindi io penso che i valori della resistenza, i valori dell'antipartismo siano eterni e mi meraviglio, ah, non mi meraviglio perché l'uridi personaggi ci saranno sempre, ma quello che dico, che questo non ci fermeranno, e che noi continueremo per batterci perché nel nostro paese ci sia più democrazia e ci sia più, ci sia più giustizia, perché i nostri, e parlo del sacrificio della mia famiglia, è stato quello di creare un mondo di libertà e di giustizia, di pari, pari dignità e pari diritti. Quindi questo era quello che noi dobbiamo chiedere e dobbiamo batterci per ottenerlo esatto e l'UISP diciamo si batte in questo senso anche attraverso lo sport tu conosci le attività che l'UISP fa appunto da più di 70 anni e, e quali valori cerca di portare avanti? credi? Ripet aspetta, aspetta, ripeti perché eh, so, riesco a ho sentito male la, la domanda che mi stai facendo in... sì, dicevo che questi valori che tu ci descrivevi l'UISP li porta avanti da 70 anni attraverso lo sport e anche tu è stato in prima linea anche in iniziative WISP come i mondiali antirazzisti eh, eh, eh, faccio, faccio, faccio aspetto un attimo perché prova, prova a ripetere che poi dopo vediamo se ricerco perché non l'ho sentito dimmi. i mondiali antirazzisti del WISP sono i <ride> mondiali antirazzisti delle ricordi a cui partecipi, hai partecipato diversi anni sono una delle iniziative che l'UISP porta avanti per sensibilizzare su tutti questi temi. Anche Vincenzo immagino avrà incontrato Adelmo spesso a Modena ai mondiali antirazzisti. Incontrato sì, certo, incontrato più volte. Quella è una delle tante iniziative che la Wisp sa tra l'altro anche con un'esperienza che si è allargata nel tempo eh, sulla cultura antirazzista, eh, ma, non, ma non è solo quello, eh, sono tantissime le iniziative, e la quotidianità della WISP che caratterizza la nostra costante testimonianza attraverso la nostra offerta sportiva, la nostra capacità di fare una proposta associativa che possa essere sempre costantemente inclusiva e quindi per garantire uno sport per tutte e tutti. L'universalismo della, della lotta, della resistenza, della lotta di liberazione legata appunto alla memoria partigiana è esattamente questo, cioè costruire le condizioni eh, perché si potesse appunto realizzare eh, una democrazia e all'interno della democrazia vedere garantiti i diritti di tutti. La WISP attraverso la propria attività quotidiana, grazie a tutti i comitati territoriali, i comitati regionali, alla nostra rete associativa, le nostre circa 16.000 eh, realtà eh, sportive di base eh, distribuite su tutto il territorio nazionale, i nostri dirigenti, volontari, giudici, arbitri, tecnici, collaboratori sportivi, eh, eh, garantisce ecco, la possibilità di esercitare il diritto, un, uno dei tanti diritti di cittadinanza alla pratica sportiva. Anche questa è un'eredità, anche in questo modo la WISP mantiene quella costante testimonianza. Tutti hanno il diritto di sentirsi pieni cittadini, piene persone, quindi anche coloro che la cittadinanza in questo paese non ce l'hanno, anche a costoro la WISP garantisce inclusione e partecipazione attraverso la propria attività, includendoli nella nostra attività. Adelmo è stato testimone eh, in tante di queste iniziative e quindi io, tra l'altro, lo ringrazio per questo, ma lui lo sa perché ci permette ancora una volta di testimoniare l'esperienza della sua famiglia, ma insieme a questa l'esperienza e la testimonianza di 72 anni di storia anche della UISP. Eh, Vincenzo, io intanto ti, ti ringrazio e ti saluto, noi ci rivedremo più tardi. E riparto... Beh, grazie e buon lavoro. Posso Grazie. mandare un saluto? O... Cerca del mondo. No, perché eh, con le cuffie ci sentivo peggio. Intanto, intanto dico che sposo quello che è appena venuto fuori, quindi sono pienamente d'accordo. Credo che lui sia una cosa, non... che... ma sono sicuro che è un'associazione un import... molto importante, che deve vivere. Ho fatto tante iniziative con loro, con i campionati e altro. Credo che faccia parte di quelle mondo che si deve muovere che deve avere anche più spazio che deve avere anche di essere più riconosciuto anche a livello nazionale perché è importante che ci sia credo che lui sia sempre stato vicino e portatore dei valori dell'antifascismo dell e della democrazia e quindi mi sento vicino a tutti quanti continuo a essere uno sportivo anche se sono un po' vecchietto Partecipo alle attività possibili e quindi posso solo augurare cent'anni cent perché dopo non so se ci sarò di continuare insieme a portare avanti le nostre battaglie, solo, non solo ai compagni ma tutti ai cittadini eh, anche stranieri come dicevi che comunque in qualche maniera noi dobbiamo coinvolgere tutti quanti perché lo sport è salute va bene? Quindi, e soprattutto lo sport popolare è ancora più salute grazie mille grazie a Delmo grazie a Vincenzo Manco vi salutiamo entrambi grazie a voi buon lavoro e proseguiamo invece con la nostra diretta ringraziando Vincenzo Manco e Delmo Cervi come abbiamo detto in apertura il figlio di Aldo Cervi e proseguiamo invece la nostra diretta coinvolgendo una persona che ci accompagnerà poi per la, la, il, tutto il proseguo di questo, di questo tempo che poi staremo insieme. Chiedo a Francesca, non so se mi sente, di girare il telefono perché così possiamo vederla meglio. Mm, okay. Allora, quindi ve l'ho già mm. anticipato. È con noi Francesca Casano, Natte Francesca, Francesca. Grazie mille di esserti collegata con noi. Grazie a voi per l'invito. Molto piacere, ci fa piacere. Tu sei una fumettista, quindi un artista, in particolare sei una fumettista, sei già, diciamo, conosci bene l'UISP e noi ti conosciamo perché hai già collaborato con l'associazione per vari progetti, in particolare, scusate. Segnaliamo la carta fumetto, la riedizione della carta dei diritti delle donne nello sport a fumetto e questo pomeriggio ci accompagnerai eh, disegnando, creando qualcosa relativo a questa giornata, quindi mettendo insieme i valori della liberazione e quelli dell'UISPO con una tua opera che farai in diretta durante il resto della trasmissione. Quindi intanto grazie e benvenuta, se ci vuoi molto brevemente dire due parole su questa giornata così poi noi proseguiamo e ti riinterpelliamo più avanti. Che posso dire? Beh, innanzitutto che questa giornata è il simbolo, diciamo, di tutte quelle libertà che oggi noi abbiamo e che abbiamo iniziato a prenderci appunto proprio 75 anni fa, dalla prima, e, e in questo senso quindi è importante la memoria della storia. Io, eh, diciamo dal mio punto di vista, dal mio mestiere, sono abituata no, a, a trattare molto con le storie, a inventarmi, però ci sono appunto storie reali che meritano eh, decisamente più importanza e quindi eh, una ricorrenza come quella di oggi appunto. Benissimo, allora mi fa piacere festeggiarla anche con te. Eh, tu avrai lì il tuo tavolo di lavoro, diciamo, con tutti sì. i tuoi strumenti per... Uh per realizzare il tuo disegno se ce lo vuoi far vedere sì. intanto allora intanto un po abbiamo con la regia abbiamo studiato le varie inquadrature perché poi a casa abbiamo già il, il tuo foglio pronto per uh, con cui potrai iniziare il tuo lavoro nel frattempo io uh, saluto e faccio uh, diciamo, intervenire anche Ivano Maiorella che dovrebbe essere già in collegamento e pronto per proseguire poi con i prossimi collegamenti. Grazie, grazie Elena, grazie agli ospiti che abbiamo avuto per iniziare questa nostra diretta, cerchiamo di, siamo davvero in tanti, di eh, cantare Bella Ciao dalla eh, finestra. Noi eh, ci collegheremo con Pesaro, con Simone Ricciatti, presidente Wisp Pesaro, ma anche attore e, e cantante per l'occasione. Intanto io vorrei introdurre i nostri eh, due ospiti che ci accompagneranno sino alle 15. Si tratta di eh, Marco Pastonesi, giornalista eh, della, della gazzetta dello sport per molto tempo, da, eh, da qualche anno giornalista, giornalista di eh, ciclismo attraverso una serie di blog che lui riesce ad animare, e eh, Sergio, Giuntini, Sergio Giuntini, storico dello sport. Sergio Giuntini ha accompagnato la WISP in molte sue tappe raccontando eh, fatti inediti, spesso fatti della storia addirittura che riguardano il prima della nascita della WISP che lo ricordiamo è nata nel 48 quindi è nata a ridosso della promulgazione della Costituzione italiana. Ecco con loro due ci porteremo appunto a questo traguardo di tappa chiamiamolo così. Eh, con linguaggio ciclistico delle 15 e poi eh, proseguiremo con eh, altri ospiti, di nuovo ci collegheremo con Franziska e di nuovo con Vincenzo Manco, alternando anche dei video, come abbiamo visto all'inizio, di eh, ragazzi in servizio civile che dedicano delle letture alla, eh, alla Costituzione e alla liberazione, quindi guardano al futuro, ma allo stesso tempo, senza dimenticare le radici, attraverso questo filmato, della WISP e dell'UDI le ragazze del 43, del 43 con altre testimonianze. Se eh, la regia mi dice a che punto siamo per i due collegamenti, eh, io sto cercando ovviamente di guadagnare un po' di tempo. Quindi se ci siamo tutti e tre, eh, saluto Marco. Ciao, Marco. Ciao, Pastorisi. Ciao, Ivano. Ciao, Sergio Giuntini. Ciao, Sergio. Eh, Marco. Pastonesi e Sergio Giuntini, iniziamo con te Marco, eh, rappresentano anche in qualche modo la storia dello sport del eh, 25 aprile perché Marco per il ciclismo e eh, Sergio Giuntini per l'atletica diciamo che sono stati un po' questi gli assi portanti che hanno ispirato le iniziative sportive della WISP in questi anni. Ciclismo quanto è importante per eh, la storia? anche recente, ma anche del passato del nostro paese e i valori della liberazione. Marco Pastonesi. Oh, ma il, il ciclismo guarda tantissimo, perché il ciclismo è sempre stato eh, memoria, ha avuto questo valore di ricordare e non solo i suoi campioni, non solo le sue corse, i suoi corridori, i suoi atleti, ma anche le manifestazioni, anche gli eventi. E allora per quanto riguarda la liberazione, il Gran Premio della Liberazione dal 1946, l'anno dopo, la, subito la, la corsa organizzata dall'unità e aveva una sezione sportiva, una sezione eventi. E che organizzava la, il Gran Premio della Liberazione, una corsa importantissima nel calendario dei dilettanti. E poi è stata, quando l'unità ha passato la mano, è stata presa da un altro gruppo legato in qualche modo all'unità, spiritualmente, filosoficamente, politicamente, ed era la primavera, la primavera ciclistica del grandissimo Eugenio Bomboni. E il Gran Premio di Liberazione si disputava a Roma, Intorno alle terme di Caracalla, con qualche, eh, con qualche eccezione, c'è stata una volta che era andato a Cerveteri, insomma, altre volte purtroppo non si è potuto disputare, grande, grande anche eh, come dire, il curriculum, un grande elenco di vincitori perché c'è stato... Meo eh, Venturelli, grandissimo Venturelli, un corridore pazzo, era considerato l'erede di Fausto Coppi ma era troppo, troppo matto per, per, per, per poter fare una vita decente da corridore. Fra, fra i vincitori anche Gianni Bugno, poi due volte campione del mondo, dei professionisti. E forse l'ultimo grande vincitore è stato Matteo Trentin che attualmente è è un, uno dei migliori professionisti italiani è arrivato secondo ai mondiali. Ecco Come Marco, dire... ecco, fermiamoci un attimo su, sul eh, giro delle regioni: è il Gran Premio della Liberazione nel circuito storico di Caracalla, ricordiamolo. È uno, uno scenario unico al mondo. Io mi ricordo, eh, iniziavo appunto a scrivere per un quotidiano che era Paese Sera, e mi venne la eh, richiesta di Bomboni di ecco, seguire aspetta... il Gran Premio. Eh, delle, della liberazione e, e il giro delle regioni Bravo. facendo l'ufficio stampa se non sbaglio era il 1985 il 1986 edizione che vinse il grande Bugno, ma faceva parte della carovana eh, eh, capitanata da Eugenio Pomboni anche un certo Alfredo Martini importante perché è stato CT della Nazionale ma anche partigiano Marco Pastonesi certo Alfredo è sempre stato una, un uomo di sinistra e durante la guerra, approfittando anche della sua fama di corridore professionista, quindi conosciuto, riconosciuto, e faceva la, la, il partigiano in bicicletta, lo staffettista portando ordini, ma anche, ma anche messaggi. E, e mi ricordo che una volta mi ha raccontato di essere stato fermato a un uh, posto di blocco e poi fatto lasciar passare proprio perché è riconosciuto come atleta e quindi in qualche modo insospettabile. Non è stato il tolo Alfredo Martini, fra i corridori ciclisti, professionisti, a fare da staffettista partigiano, lo è stato anche Renzo Zanazzi, che operava nel milanese, lo è stato Settimio Simonini, che era un partigiano del gruppo Valsesia, e lo è stato anche Vittorio Seghezzi, che era un partigiano democristiano del gruppo Valtoce, E tutti eh, continuavano questa opera eh, da, da corridori, ecco, nascondendo eh, messaggi, nascondendo armi. Eh, e... Ecco Marco, eh, ci parlavi eh, di Zanazzi. Noi sappiamo che tu hai scritto un libro dedicato al Diavolo a Pedali. Eh, eh, eh, raccontacelo in due minuti perché tra poco ci collegheremo con Pesaro per cantare Bandiera Rossa e eh, per cantare Bella Ciao, scusateci con eh, Simone Ricciatti eh, Renzo Zanazzi faceva parte di una famiglia di, di mh, tre fratelli corridori tutti e tre professionisti eh, Zanazzi eh, forse era il più forte avrebbe conquistato la Maglia Rosa nel 1947 ma due anni prima, nel 1945, in luglio partecipò al, al un Gran Premio Città di Milano, che fu la prima corsa a Milano che riaprì la, la, la vita. Uh, e, e partecipò Coppi, partecipò Bartali, partecipò anche Zanazzi fu un evento straordinario, non solo sportivo, ma di felicità. Si parla di un'invasione all'arena napoleonica, l'entrata era quella della porta delle carceri, 50.000 persone, forse di più. Era il ritorno alla vita. Il ciclismo ha sempre rappresentato questo, gioia, felicità, condivisione, partecipazione. Ecco eh, Marcos, per concludere questi due racconti molto importanti, sappiamo che tu sei un giornalista ma autore anche di molti libri. C'è un altro personaggio che vorremmo ricordare, si tratta di Sandrino Correa, eh, perché in qualche modo ha rappresentato eh, un po' un profilo eh, inedito, originale nel nostro ciclismo. Sì, Sandrino Correa. Pensate che era stato eh, preso dai tedeschi e deportato a Buchenwald? scappato eh, tre volte, la terza volta era quella eh, ormai definitiva perché lasciato libero, diciamo così, è tornato a casa a piedi e quando tornò nei campi e vide suo padre Chino sui campi che zappava la terra e il padre non lo riconobbe, era così pelle e ossa Sandrino che che il padre stentò appunto a, a riconoscerlo. Poi sarebbe tornato in bicicletta, sarebbe tornato alla gloria, come Gregario, il più fedele Gregario di Fausto Coppi in salita, avrebbe addirittura indossato la maglia gialla di leader al Tour de France. Le storie del ciclismo si intrecciano con quelle della resistenza, il ciclismo è uno sport di resistenza, si intrecciano con, lo, con la liberazione, si, si intrecciano con la rinascita, un ultimo nome, Mauro Pizzoli, anche lui del 24 come Zanazzi e come Carrea, stesso anno di nascita, e morì da partigiano, nel 1945 ci fu il primo Gran Premio in suo onore, il Gran Premio ciclismo Mauro Pizzoli, insomma il ciclismo è memoria come ci hai detto te, il ciclismo è sport di resistenza. Con questo titolo, Marco Pastonesi, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie a voi e buon, buon 25 aprile. <ride> grazie Marco. Chiediamo un po' di pazienza a Sergio Giuntini, che riascolteremo, proveremo a ricollegarci con Milano, grazie anche a Raffaella per la sua assistenza. E, e per ora io cederei la linea a... Eh, Elena Fiorani perché sappiamo che eh, eh, la, la chitarra di eh, Simone Ricciatti è pronta per eh, Bella Ciao. A te Elena Fiorani. Sì, grazie Ivano. Infatti siamo pronti a collegarci con Simone Ricciatti da Pesaro che ci assisterà, diciamo, ci darà la base per sentirci più partecipi in questo canto di Bella Ciao insieme a tutta l'Italia, insieme all'AMPI, ma insieme a tutta l'Italia, a tutte le associazioni tantissime persone che hanno aderito a questo appello. Ciao Uto, ci senti? Ci siamo? Io mi sento. Benissimo, ci siamo quasi. E, um, intanto ti ringraziamo per essere qui con noi, tu hai tutto pronto, la chitarra accordata, ripassata. Assolutamente, assolutamente, sì, sì. Tra l'altro fammi salutare tutti gli osti che ho seguito la diretta, anche sorridendo la piccola Gav di Ivano che ha detto suoneremo bandiera rossa, ma va benissimo perché... Come diceva Iannacci, bandiera rossa, comunque ci pensi, è sempre un bel valter. Quindi, no, scherzi a parte, sì, sì, pronti, certo. Sono emozionato, sai che sono emozionato, perché il 25 aprile non è una cosa da poco, eh? non è una data, non è, non è scontato, è una data conquistata. E quindi... e infatti siamo qui apposta per ricordarlo. Ti interrompo solo un attimo perché vorrei che insieme a noi perlomeno dovrebbe esserci anche Franziska che prosegue nella sua, uh, nella sì, sua sì. opera, nella sua creazione. <ride> sì, vediamo sì, se sto diciamo sto alle tre avremo sott'occhio anche il, il lavoro che procede, potremo sentire te e vedere lei contemporaneamente. Vediamo se c'è. Eccoci qua, vediamo. Eccolo qua. Oh, perfetto. Ho <ride> sempre dei problemi di inquadratura, ecco ok. No, no, oh, stato, diciamo mh, rappresentando mh, ieri e oggi, soprattutto in questo particolare momento, eh, quindi sulla sinistra vediamo e soprattutto parlando sempre di Wisp, cioè di Sport Popolare, eh, quindi eh, una ragazza di ieri, eh, quindi di quegli anni in bicicletta e una ragazza di oggi che però appunto secondo questo particolare momento storico appunto si deve accontentare di eh, farlo davanti e andare in bicicletta insomma a e casa sì, allora, scusami Francesca, ti interrompo Simone, sei pronto? Perché sono le tre dobbiamo iniziare assolutamente speriamo che tutta Italia sia ai balconi noi lo facciamo dalla finestra virtuale no? Che internet dicono è la finestra che dà su ogni casa quindi siamo in linea con l'AMPI Va bene, va bene, va bene. E Vai, cominciamo. Siamo con te. Io non canterò, ma siamo con te. Ti chiedo solo di dirmi se si sente la musica. Faccio un giro a vuoto. Si sente? Sì. Vai, si sente bene. Si sente, se no avvicino il computer, avviciniamo un po', ok? Aspetta, bello da diretto. Ok. Cominciamo. Perfetto. Buona mattina. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina. Mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh. Bella ciao, bella ciao, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao e se io muoio, da partigiani di seppellire e seppellire la sua montagna, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore e le genti che passeranno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 Morto per la libertà. Grazie mille Simone, è stato molto bello. Abbiamo Buon potuto 20 anche 20. noi partecipare appetito, la liberazione a tutti quanti. L'emozione è passata, stato, te la sei potuta questa canzone? L'emozione resta ogni volta, ce la cantiamo 50 volte, bella ciao da sempre la stessa identica emozione perché perché è banale, non è solo una canzone bella ciao, è ben altra cosa, è molto, molto, molto di più. E grazie anche di avermi dato questa occasione di cantarla davanti, davanti a tutti, perché è veramente un bel regalo. E spero che voi avete fatto a me, spero che sia stato gradito questo regalo che la WISP ha fatto a, a tutti quanti. Assolutamente sì, ci ha dato modo poi appunto di essere parte di questa mobilitazione più generale che L'unica che purtroppo si può fare in questa situazione non potendo scendere in strada, ma almeno siamo stati insieme al resto d'Italia. Né, né nelle strade né nelle case. Arriva, arriva dappertutto, come il fumo penetra in ogni fessura, per dirla con le parole di un poeta. Va bene, scherzi a parte, un grande abbraccio, grazie, grazie a tutti e a Grazie. Allora, ringraziamo Simone Ricciatti, presidente Wisp Pesaro Urbino che ci ha appunto permesso di vivere questo momento legato al 25 aprile cantando tutti insieme la canzone. Torniamo nel frattempo a vedere le mani di Francesca, Francisca, che sta proseguendo nel, nel suo lavoro, che vede protagoniste due donne, questo ci fa piacere perché comunque le donne hanno avuto un ruolo molto rilevante nella resistenza e quindi nella liberazione italiana, e quindi è bene che questo venga ricordato anche da noi, come appunto dicevamo che Gianluispa ha fatto cinque anni fa con il documentario in cui ha interpellato queste quattro partigiane che ci hanno raccontato la loro esperienza, voglio solo ricordarle, Anzi Mattina Costa erano Marisa Rodano, Luciana Romolo e Lidia Pace, che ci hanno raccontato la loro esperienza condividendo con noi storie veramente impressionanti, importanti, ma che ci hanno molto commosso e continuano a commuoverci tuttora. Come procede, Francesca? Hai, hai cantato mentre disegnavi? Abbastanza stonata, quindi, diciamo, canto tra me e me. Però sicuramente eh, già di solito mi accompagno con la musica mentre disegno, quindi è stato proprio ideale in questa casa. Beh. Bene, allora, intanto tu continua pure, ti lasciamo al tuo lavoro. Noi proseguiamo eh, richiamando in causa Evano Maiorella, che si collegherà con noi. Vediamo se è già disponibile. Eccoci, eccoci Elena, grazie. E grazie anche a Simone da Pesaro, perché il suo bella ciao è stato davvero emozionante. E anch'io sentivo da qui, noi siamo a Roma, sia io che Elena e si sentiva eh, l'eco di eh, altri che nelle strade e nelle finestre hanno aderito all'appello dell'Ampi grazie grazie a te Elena eh, proseguiremo adesso con altri ospiti che eh, probabilmente sono già collegati eh, con noi che io, eh, che io però non vedo ne approfitto anche per dirvi che abbiamo realizzato questa diretta anche attraverso un giro eh, d'Italia eh, non affatto casuale ci siamo collegati con, avete ascoltato le parole di Adelmo, Adelmo Cervi da Reggio Emilia, poi con Vincenzo Manco da Bologna, parliamo dell'Emilia, una zona importante per la liberazione, per la resistenza. Poi siamo andati a Pesaro con Simone Ricciatti e, e tra qualche attimo ci ricollegheremo con Sergio Giuntini a Milano. Sappiamo bene quanto Milano fosse eh, importante, sia stata importante proprio per questa data del 25 aprile, era il 1945, il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia eh, diede, diciamo così, l'ordine di insurrezione, proclamò l'insurrezione e tra i, i capi del eh, Comitato di Liberazione Nazionale c'era eh, tutti i nomi importanti c'era un certo Sandro Pertini Francesca Spanò io vorrei approfittarne e ti chiamo in causa, tu che sei in regia, perché questa concomitanza ci dà la possibilità di passare un altro video dei, realizzato dai ragazzi in servizio civile, uno dei quali ha pensato proprio a Sandro Pertini per ispirare la sua lettura. Intanto che proviamo a collegarci Grazie. con Sergio Giuntini Sempre. e poi con... Eh, Vincenzo Manco, e eh, Francesca Spanò e eh, Sandro Pertini nella lettura di eh, uno dei ragazzi in servizio civile presso l'UISP. Ciao a tutti, il mio nome è Alessandro. Per questa giornata così importante per l'Italia, così carica, così densa di significati, ho scelto di leggere per voi alcuni estratti che riguardano il celebre discorso di Sandro Pertini. Discorso che il nostro ex Presidente della Repubblica tenne presso la Camera dei Deputati il 23 aprile del 1970, sul valore del 25 aprile, ma anche e soprattutto sul valore delle parole libertà, costituzione e democrazia. Quindi sono uomini che hanno lottato per la libertà, da Domizoni, da Giovanni Amendola, dai fratelli Rosselli fino a Piero Gobetti e da Antonio Gramsci. È da loro che sorge la resistenza. I loro nomi sono scritti sulle pietre miliari di questo lungo e tormentato cammino. I compagni caduti in questa lunga lotta ci hanno lasciato non solo l'esempio della loro fedeltà a questi ideali, ma anche e soprattutto l'insegnamento di un nobile ed assoluto disinteresse. Hanno sacrificato la loro giovinezza e non vogliamo che le nuove generazioni debbano conoscere la nostra amara esperienza. Per le nuove generazioni, per il loro domani, che è il domani della patria, noi ci stiamo battendo da più di 50 anni. Ci siamo battuti e ci battiamo perché i giovani diventino in liberi, pronti a difendere la libertà e quindi la loro dignità. Nei giovani noi abbiamo fiducia. Grazie, grazie Alessandro Fracassi. Eh, ricordiamo uno dei ragazzi in servizio civile presso la Wisp nazionale che in questo momento peraltro stanno seguendo questa nostra diretta e si stanno occupando dei social. Grazie ragazzi e grazie ragazze. E grazie anche tra le ragazze ad Elena Fiorani perché per ci ha eh, accompagnato in questi collegamenti e in questa diretta. Ciao Elena, grazie e, e ci ah, colleghiamo e, e ci colleghiamo dovreste già vederli nelle finestre approntate da eh, Francesca Spanò con Vincenzo Manco. Bentornato, Vincenzo, e con Sergio Giuntini. Eh, Sergio, come va adesso il collegamento da Milano? Io vi vedo bene, vi sento bene. bene ciao, adesso, Sergio. ciao. Ti sentiamo anche noi, ti è arrivato anche il saluto di Vincenzo Manco. Allora, Sergio Giuntini, eh, riagganciamoci un attimo al, eh, alla battuta con la quale ci ha lasciato eh, Marco Pastonesi, non so se l'hai sentita, il ciclismo è sport di resistenza, ma anche l'atletica, l'atletica leggera, Sergio Giuntini, è sport di resistenza. E eh certo, dagli 800 in su è tutta resistenza. Eh, lui spa, eh nasce con due discipline, l'atletica leggera e il ciclismo, poi se ne innesteranno molte altre, ma diciamo le radici storiche disciplinari dell'UISP sono atletica e ciclismo. Direi più ciclismo di atletica da un punto di vista tecnico agonistico, ma anche nell'atletica nell leggera l'UISP negli anni 60-50 è stato un notevole vivaio di eh, atleti che poi hanno anche ottenuto risultati tecnici significativi. Ecco Sergio Giuntini, eh, siamo un po' tutti costretti nelle nostre case, ma ricordiamolo, il 25 aprile è un'occasione per l'atletica leggera della WISP, che peraltro ieri ha lanciato un, eh, un invito, un appello che trovate nella pagina Facebook dell'Atletica Wisp e del suo responsabile eh, Tommaso Bisio, eh, un appello appunto a rimanere a casa ma a mantenersi pronti a scendere di nuovo in pista o in strada o nello sterrato. Ricordiamo che la Wisp di questi giorni un anno fa stava organizzando ben sei meeting dedicati alla liberazione in varie città: Roma, ricordiamole, Roma, Milano, eh, Siena, Genova e tante altre. Ecco questo binomio. Wisp Atletica Valori della Liberazione, Sergio Giuntini. Sì, sì, allora intanto faccio un breve accenno autobiografico, anch'io ho fatto un meeting della liberazione di Atletica Leggera dell'UISPA Modena e quindi vuol dire che insomma è una, è una manifestazione che ha sempre saputo coinvolgere molti giovani e anche molti atleti. Non solo dell'UISP, non solo dell'UISP. Eh, il, il rapporto tra atletica leggera e resistenza che, come dire, andrebbe studiato meglio perché io mi sono accorto che da quando ci si stanno mettendo un po' le mani emergono una quantità veramente ingente di partigiani che hanno praticato sport a un certo livello nel nostro paese. Riguardo l'atletica leggera, i due nomi che a me vengono in mente sono quelli di un, di un uomo, di un romano, e di una donna, una piemontese di Torino. Io vi racconto brevemente la loro storia partigiana. Manlio Gelsomini, eh, nasce a Roma nel 1907, è un atleta polivalente, nel senso che eh, negli anni 30 lui gioca contemporaneamente a rugby nella società sportiva Lazio e pratica atletica leggera nella società sportiva Roma, quindi Pronto? riesce a fare un derby interno Pronto? alla città praticando due discipline diverse. Eh, è un velocista di valore nel senso che eh, colleziona tre presenze in nazionale, correva i 100 in 11 netti e 2224. Si laurea in medicina, è un medico del Politec del Policlinico Umberto I di Roma. Inizialmente, come molti giovani, è, come dire, in qualche modo conquistato dal fascismo e poi progressivamente capisce che cos'è questo regime e dopo eh, l'8 settembre e dopo eh, la discesa in Italia delle truppe nazifasciste, crea a Roma, in realtà più che a Roma nel Viterbese, perché crea una sua banda, veniva proprio chiamata la Banda Gelsomini, lui aveva per nome di battaglia Fiamma, che compie molte importanti operazioni belliche tra il, 40, diciamo, tra il 44 e i primi, primi mesi del 45. Purtroppo nella banda Gelsomini si insinua una, una spia, un certo Mauro Pistolini, che scompaginerà l'organizzazione della banda Gelsomini. Gelsomini verrà arrestato dalle SS il 13 gennaio 1944, portato a Via Tasso, ripetutamente torturato e... Eh, Gessomini è una delle vittime delle fosse ardeatine di Roma. È importante la sua esperienza anche perché lui scrisse un diario durante la detenzione a Via Tasso che oggi è conservato presso il Museo Storico della Liberazione di Roma. E la vostra città gli ha anche dedicato una via. È una medaglia d'oro della Resistenza. La... Ecco, e, e Sergio, eh, approfittiamo sì. anche per dire che alla ah, figura di Maglio Gelsomini è stato dedicato un libro di un nostro amico e collega, eh, Valerio Piccioni, per chi volesse approfondire. Ecco, l'altra figura invece, proviamo brevemente a ricordarla sì. e definirla, Sergio. Lidia Bongiovanni nasce a Torino, è una velocista ostacolista ha sei presenze in nazionale. Stabilisce tre volte il record italiano dei, degli 80 ostacoli, abbassando da 14,5 a 13,4, poi ovviamente arriva Ondina Valla e glielo strappa definitivamente. Von Giovanni arriva quarta con la staffetta a 4%, alle Olimpiadi di Berlino del 36 con la Valla. A proposito della Valla, giusto ricordarlo, la valla venne eletta nel Consiglio nazionale dell'UISP nel congresso costitutivo di Bologna del settembre 48, eh. è stata membro del Consiglio nazionale dell'UISP, fondina valla. Poi la Bon Giovanni, finita la sua carriera sportiva, diventa la segretaria della società idroelettrica piemontese, che era la SIP, cioè l'azienda... Che si occupava delle telecomunicazioni negli anni del fascismo e anche nel secondo Lei è la segretaria del direttore generale della SIP, Attilio Paces, e con lui organizzano, durante la liberazione di Torino, un servizio di comunicazioni e di come dire, intercettazioni che consentirono ai partigiani di avere notizie e informazioni in modo da muoversi all'interno della città senza essere colpiti dalle mie. Quindi ha avuto un ruolo da un punto di vista dell'importanza dell proprio operativa fondamentale nella liberazione di Torino. Era una partigiana delle brigate Garibaldi E l'ultima cosa, perché anche questa è abbastanza significativo, nel 1946 diventerà il commissario tecnico della Nazionale Femminile di Atletica Leggera cosa mai più verificatasi da allora nella storia dell'atletica leggera italiana. Grazie, grazie Sergio Giuntini per queste cose che ci hai raccontato in qualche modo almeno per me anche inedite come il fatto che Ondina Valla fosse eletta nel Consiglio Nazionale Wisp del 1948, quindi la data costitutiva. Grazie, un saluto grazie a te a Sergio, a Raffaella Sergio. che ci ha aiutato e un saluto anche a, eh, a Milano ti sta salutando anche Vincenzo Manco che rimane grazie. ancora collegato con noi ciao, ciao, ciao. Sergio, oh, ciao grazie, Raffaella grazie. E, e preghiamo Francesca Spanò di far rientrare Franziska perché mentre Sergio Giuntini parlava, eh, Franziska stava ultimando proprio un disegno dedicato all'atletica leggera sì. Ho finito ecco quello sì. appunto riguardante il ciclismo invece, sempre ribadendo comunque lo sport per tutti e poi stavo ultimando, iniziando, iniziato un po' tardi eh, per quanto riguarda invece l'atletica, quindi sempre mh, la, mh, la situazione diciamo di prima e quella invece odierna in cui possiamo continuare a, ad allenarci al chiuso. Grazie, grazie Francisca. Rimani perché da questo momento in poi noi ti seguiremo in diretta con una finestra fissa su questa pagina WISP. Allora, Vincenzo Manco, Vincenzo Manco hai sentito un po' anche te questa eh, notizia che ci ha dato, questa informazione storica che ci ha dato Sergio Giuntini, Ondina Valla in Consiglio Nazionale WISP. Ecco, ma nella WISP degli inizi questo sport di alto livello, oggi lo chiameremmo così, e lo sport popolare, convivevano addirittura eh, nella stessa associazione, nella WISP, quindi l'impegno sportivo e quello diciamo, politico non erano disgiunti. No, non erano disgiunti, anzi a proposito di quello che diceva Sergio Giuntini, che ringrazio ancora così come ringrazio tutti coloro pastonesi, e i video che abbiamo visto, anche le testimonianze partigiane, i ragazzi, voi dello staff della comunicazione nazionale, tutti i comitati che comunque anche oggi stanno rispondendo all'appello dell'Ampi. Bella ciao in ogni casa, noi lo stiamo facendo attraverso appunto questo contenitore che abbiamo costruito in questa fase difficile, la palestra è la nostra casa. E quindi con questo ringrazio davvero tutta la nostra rete associativa che anche oggi è presente e, e, e dice la, la sua, dice la propria, eh, sul 25 aprile. Testimonia ancora una volta quei valori. E ha ragione Sergio, noi tra l'altro sull'esperienza storica della WISP abbiamo un anno anche eh, voluto eh, omaggiare a proposito di ciclismo, le staffette partigiane, eh, le donne, i giovani che hanno contribuito a costruire la WISP fin dall'inizio. Eh, rispetto a quanto dicevi, Ivano, noi mi verrebbe da dire purtroppo paghiamo per certi versi ancora oggi questo, come dire, eh, questo grande abbraccio tra quello che è lo sport eh, competitivo che poi nel tempo è diventato anche profondamente professionistico e professionalizzato e ciò che invece la WISP nella propria storia, e appunto se la andiamo a scorrere fin dai primi anni, dal 48 ai primi diciamo anche anni 50, eh, pur essendo come dire, eh, organico ecco, a quell'esperienza, eh, pur essendo organico anche per certi versi con il Comitato Olimpico Nazionale, con le discipline delle federazioni sportive nazionali, ha sempre cercato forme di emancipazione da quel percorso Spesso e volentieri riuscendoci poco, perché la nostra storia, eh, nonostante la passione e gli sforzi, la nostra storia appunto, racconta anche forme di organicità a quel sistema che hanno sfiorato, bisogna dirlo, insomma, eh, eh, a volte anche eh, eh, situazioni consociative. Ma nella WISP c'è sempre stato un pensiero prevalente nel nelle leadership, nei gruppi dirigenti, sia del livello nazionale che dei livelli territoriali, cioè quello di trovare, quello di trovare sempre forme di emancipazione da quel modello. E noi siamo andati avanti così fino, possiamo dire, insomma, fino agli anni 70, alla metà degli anni 70, fine anni 70, dopo abbiamo cominciato davvero, nella nostra proposta sportiva, nel nostro modo di vedere lo sport, già con gli anni, diciamo a metà, un po' degli anni 60, attraverso la, la, la, la costruzione, l'idea dei centri di formazione fisico-sportiva, dove finalmente la WISP cominciava a dire bene eh, la prestazione, sì la disciplina, perché abbiamo popolarizzato, noi abbiamo questo grande merito, abbiamo popolarizzato lo sport delle discipline, insomma, possiamo dire, con i centri di formazione fisico-sportiva la WISP dice... E pone diciamo la prima cesura ecco, culturale con quel mondo, il primo taglietto che fa a quel mondo e dice per noi lo sport è salute e non è prestazione. Da lì, ecco Vincenzo abbiamo... Manco, fermiamoci, scusa se ti interrompo. No. fermiamoci un attimo agli anni 70 e poi riprendiamo questo percorso molto interessante. Perché, come dicevi te, uno dei meriti importanti della WISP è stato quello di mantenere salde le radici e il futuro, le generazioni, il passato e il futuro. A proposito di generazioni, Francesca Spanò, che ci segue in regia, vorrei mandare in sequenza due dei video che abbiamo preparato, proprio per testimoniare questo passaggio di testimone, e la WISP ci ha sempre tenuto, tra eh, giovani e, e, e anziani, e non più giovani. Vorrei eh, che mandassimo, in modo da commentarle poi con Vincenzo Manco, la testimonianza, la lettura di eh, Giulia Bruscani, una ragazza in servizio civile, e eh, l'intervista eh, che risale appunto a eh, quattro anni fa del video eh, Le ragazze del 43, realizzata con Marisa Rodano. Se sei pronta, Francesca Spanò, possiamo ascoltarle, sono molto brevi. Ciao, sono Giulia e sono una volontaria del servizio civile presso l'UISP nazionale e per, quest per questa giornata ho scelto di leggere un brano tratto dalla casa in collina di Cesare Pavese che è appunto un autore emblematico del Novecento, simbolo della resistenza di un forte impegno politico e civile ma anche simbolo di questa continua ricerca di senso della propria esistenza. Io non credo che possa finire.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 Punta a controllo in, in modo particolare di tutti gli uomini, no? un po' per portarli a, a scavare le trincee sul fronte di, di Anzio, un po' perché si riportano in Germania. La bicicletta era un modo per fuggire, La serviva ai capisti: tirare una bomba e scappavi, facevi una scritta sul muro e scappavi buttavi un chiodo da tre punte per terra e scappavi quindi prestissimo fu vietato l'uso delle biciclette la bicicletta era il, era il mio normale mezzo di locomozione anche quando andavo a fare le riunioni, mi ricordo quando andavo a fare le riunioni fuori, fuori Roma con piano, così così, ci andavo in bicicletta abbiamo ascoltato Vincenzo Manco queste due eh, testimonianze una testimonianza e una lettura ecco quel tema della bicicletta del ruolo delle donne e, e delle staffette partigiane altra caratterizzazione che il WISP ha tramandato dalla resistenza ai giorni nostri le, eh, i meeting i gran premi della liberazione avendo proprio al centro la bici, la bici che eh, torna d'attualità proprio in questi giorni per immaginare dei, eh, dei modi alternativi di mobilità vincenzo manco intanto a proposito di declinazione al femminile diciamo e di testimonianza che noi abbiamo voluto appunto dare alle staffette partigiane e me ne scuso avevo dimenticato di ringraziare francisca in tutto diciamo l'elenco che facevo prima che ho avuto il piacere di incontrarla a proposito dell'esperienza di un'altra delle tante cose belle che la WISP ha fatto a proposito dei percorsi di emancipazione, la carta dei diritti delle donne nello sport, diciamo, con tutto il percorso anche fatto in Europa, quindi ringrazio anche lei per il contributo che con la sua arte sta dando anche ad arricchire, eh, per arricchire questa, questa nostra diretta Facebook che stiamo facendo. E Sì, e, assolutamente, noi abbiamo bisogno io credo che in questa fase il nuovo nemico che si è affacciato, perché insomma ormai nel linguaggio comune, nell'opinione pubblica, eh, si è anche assunto un po' di linguaggio da guerra eh, di fronte alla, alla, al contagio del coronavirus. E questo nuovo nemico, se da un lato va sicuramente sconfitto con quello che sono che, che, di cui noi tutti abbiamo bisogno, no? quindi de, de, della scienza. Della, de, della competenza de, de, de, dei professionisti perché ci possano dire come possiamo far di tutto per evitare quel contagio, per evitare di perdere appunto vite umane come purtroppo ancora oggi in queste ore in questi minuti sta, sta accadendo nel nostro paese e nel mondo, anzi ne approfitto anche qua per ringraziare a nome di tutta la WISP eh, eh, tutti i, i medici tutto quello che è L'istituzione sanitaria complessivamente intesa, insomma, le istituzioni, il volontariato, il volontariato soprattutto di base, quello dei quartieri, delle periferie, eh, il volontariato della Wisp che abbiamo, messo, che abbiamo messo a disposizione e quindi esprimendo anche tutta la nostra vicinanza come associazione a, a quelle famiglie che hanno perso i propri cari, come purtroppo è capitato anche eh, alla Wisp nel rapporto con qualche anche dirigente ebbene io credo che oltre a questo noi abbiamo bisogno eh, di un'altra cosa abbiamo bisogno chiaramente sì, di stare molto attenti, di avere responsabilità di seguire le indicazioni che il governo e tutte le autorità ci stanno dando per contribuire anche noi ad uscire quanto prima eh, e a sconfiggere quanto prima questo nuovo nemico eh, e credo che ciò bisognerà farlo immaginando di uscire con un'idea e una visione di mondo assolutamente diversa. Io aggiungerei anche al netto di questo coronavirus, ma magari approfittando purtroppo della tragedia del coronavirus, per poterlo non solo immaginare ma anche praticare. Intanto si deve partire da un nuovo modello di sviluppo. Basta profitti e capitalismo predatorio, noi non abbiamo bisogno di criminalizzare i sistemi, abbiamo bisogno di umanizzare i sistemi. Noi abbiamo bisogno di guardare sempre di più e di mettere sempre di più al centro la persona, le persone. Come fa la WISP? Noi con coraggio, lo dicevamo prima, abbiamo detto tantissimi anni fa, dentro la nostra storia, che era, come tu ricordavi, organica al professionismo, abbiamo detto no, non solo medaglie non solo trofei, ma soprattutto attenzione alla persona. Attenzione ad una proposta sportiva inclusiva, perché se noi difendiamo i valori della Costituzione, i valori della Resistenza, dobbiamo essere coerenti a quello. Quindi tutti devono contribuire, tutti devono partecipare e come cita l'articolo 3 della nostra Costituzione, la Repubblica, quindi noi che siamo un pezzo di quella Repubblica, un'organizzazione intermedia a cui richiama quel, quell'articolo 3 noi abbiamo il compito di immaginare nel nostro piccolo, nel nostro pezzettino il futuro. La bicicletta la mobilità sostenibile, una nostra proposta sportiva che sia meno impattante sullo sforzo delle persone ma molto più una proposta che accompagna la salute, il benessere la socialità la cittadinanza, le buone relazioni, i diritti la solidarietà, una delle tante parole che sta tornando, la solidarietà non solo tra sportivi, non solo tra cittadini, non solo tra persone che stanno nel nostro territorio, ma una solidarietà europea e internazionale. Siamo una grande organizzazione che continua ad avere altrettanti rapporti di grandezza a livello europeo e internazionale. Anche lì dobbiamo essere capaci, con uno sguardo verso il futuro, di dire la nostra, di contaminare, per reinventare un mondo solidale. Noi viviamo in Europa, un'area geografica che ha costruito i sistemi di welfare e di tutela per le persone. Beh, insomma, ultimamente quei sistemi si erano particolarmente indeboliti. Abbiamo lasciato andare un po' questa idea che il privato, se si arricchisce, quel privato poi a cascata redistribuisce. Non è così. Abbiamo visto che non è così. E in questa tragedia del coronavirus lo abbiamo visto ancora di più. Hanno funzionato molto di più gli ospedali pubblici. E io aggiungo, attenzione, in quegli ospedali pubblici sono andati a curarsi anche magari coloro, lo vogliamo dire, visto un'altra delle grandi battaglie della WISP, a proposito dell'etica e della trasparenza, della lealtà e della correttezza di fronte alle regole e alle norme della Costituzione, anche coloro che evadono le tasse sono stati curati dal servizio pubblico. E il servizio pubblico è garantito in modo universalistico, ancora di più a livello sanitario, soprattutto perché ognuno di noi fa il proprio dovere in forma progressiva, come dice la Costituzione, nel contribuire a permettere che quei servizi possano essere dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dal pubblico garantiti. Come? E quindi anche questo diciamo, una visione di futuro. In una logica di rapporto sussidiario, articolo 118 dei valori scolpiti dalla Costituzione, anche se questa fa parte di un intervento successivo, molto più recente, la riforma della Costituzione che prevede l'apporto sussidiario delle, degli enti di terzo settore nella programmazione e nella coprogettazione, come dice coerentemente la riforma del terzo settore. Noi siamo lì, come Wisp, siamo lì a garantire il dispiegamento delle politiche pubbliche sempre più inclusive, sempre più solidali, che garantiscano giustizia sociale. E noi vogliamo che venga garantita perché ci sia, chiudo, sostegno pieno, non solo in questa fase, sostegno pieno con uno sguardo lungo che deve andare oltre la crisi sanitaria che stiamo vivendo e oltre la crisi sociale che già stiamo vivendo ma che sempre di più purtroppo eh, vedremo eh, dispiegarsi nei tempi a venire. Noi siamo un grande ammortizzatore sociale, ma ognuno deve fare la sua parte. Soprattutto lo Stato, il governo, magari anche cercando di portare a casa come si sta facendo le migliori condizioni dall'Europa, perché anche l'Europa deve tornare ad essere solidale. Basta con gli egoismi che stiamo vedendo. Noi siamo ancora molto legati all'idea di spinelli della costruzione europea. Vogliamo essere protagonisti di quello. La WISP quindi c'è, è in campo, chiede sostegno con tutti gli interventi finanziari, economici che chiediamo allo Stato, ma chiede soprattutto sostegno per uno sguardo lungo. I sostegni devono continuare ad esserci, non finirà. Abbiamo bisogno quindi tutti di incidere, di trovare nuovo protagonismo dentro un nuovo modello di sviluppo e con quel nuovo modello di sviluppo, speriamo, finalmente, in 75 anni della nostra storia, un'occasione c'è, un'occasione storica, è la riforma del sistema sportivo italiano per liberare ancora di più le, nostri, le nostre grandi energie che in 75 anni di storia abbiamo dimostrato, che non sono solo al servizio degli sportivi o del sistema sportivo, ma sono al servizio del Paese e noi a quel paese vogliamo servire, un paese ancora oggi resistente, tutti, al di là delle polemiche, tutti, questa è la festa di tutti e di tutto il paese, e su questo la WISP non arretrerà mai, sulla base di questo noi continueremo ad essere non solo testimoni, ma anche parte attiva di una nuova idea di paese e di futuro, di un nuovo modello di sviluppo, che guarda, ripeto, più alle persone e dentro quella riforma del sistema sportivo emancipare lo sport di promozione sociale vuol dire esattamente questo permettere a grandi realtà di garantire e affermare sempre di più diritti, solidarietà e giustizia sociale di questo c'è bisogno subito ma soprattutto con uno sguardo lungo la WISP sta facendo questo anche oggi, in questo 25 aprile Grazie, grazie Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP perché eh, hai legato appunto memoria e futuro anche con queste cose che hai detto a proposito di questi giorni terribili e del ruolo del WISP. Grazie presidente Manco, ti salutiamo. Grazie, grazie a tutti voi eh, e grazie a tutta la WISP e a tutte le persone che abbiamo coinvolto. Ciao Francisca, grazie ancora. <ride> Allora, eh, Francesca Spanò, rientriamo. Ciao, eccomi! Ecco, ecco, Francesca, chiamata, chiamata in causa. Eh, Francesca, rimani eh, con noi perché eh, a questo punto siamo in chiusura, ancora qualche minuto. E la testimonianza, chiederei a eh, Francesca Spanò di mandare in onda la testimonianza di Roberta che leggerà un brano di Dino Buzzati cronache e di ore memorabili e nel frattempo io vi saluto perché entrerà Elena Fiorani che ha condotto insieme a me questa questa diretta e commenterà con Franziska il risultato dei, dei fumetti. Grazie, andiamo con Roberta. Ciao a tutti, sono Roberta, una volontaria del Servizio Civile Nazionale e per questa giornata così importante ho deciso di leggervi una piccola parte dell'editoriale scritto da Dino Buzzati intitolato Cronaca di ore memorabili. Senza osare ancora crederlo, Milano si è risvegliata ieri mattina all'ultima giornata della sua interminabile attesa. Da alcuni giorni, la grande speranza aveva acquistato una vera meravigliosa. Per vie misteriose, voci che da prima parevano strane e pazzesche, si spandevano per la città, accrescendo l'ansia della liberazione. In dramma andavano ancora, ma già si capiva che Milano aveva interrotto il lavoro. Il fiato sospeso, essa sentiva il destino mettersi in moto e incalzare col ritmo sempre più precipitoso. Oggi è l'intero popolo che si risveglia. La sorte è stata decisa per opera del popolo stesso, un'anime nel desiderio e nell'ansia. Eccoci tornati in diretta, ringraziamo ancora Roberta e tutti gli altri ragazzi del Servizio Civile che hanno voluto contribuire a questa giornata con le loro letture e ripassiamo anche la parola a Francesca casano Francesca che sta invece ultimando ora il secondo quadro che avevamo visto prima solo accennato. Sì, ho definito diciamo, tutti gli, gli scenari. Eh, quindi mh, mentre nel primo quadro andavo a raccontare eh, la storia di ieri e la storia di oggi appunto, eh, in questo invece ho voluto ribadire, secondo anche quello, eh, le ultime parole insomma, che ha detto eh, il, il, il presidente ho pensato di fare, appunto, di rappresentare, eh, di rimarcare insomma, la situazione odierna quindi quello eh, che <ride> potevamo fare insomma, fino a un po' di tempo fa fuori e quello che invece per adesso, ma sicuramente tra un po' di tempo ci ritorneremo, potremo, possiamo fare insomma, eh, soltanto all'interno di casa o comunque <ride> nelle zone più eh, vicine. D'altronde questa, questa liberazione, questo 25 aprile è così, è eh, all'insegna della della vita domestica e come tu ben sai il Wisp da quando è iniziata questa situazione ha promosso questa campagna la palestra è esatto. nostra per invitare le persone proprio a muoversi a mantenersi comunque attive a curare il proprio corpo il proprio benessere anche da casa per cui ogni giorno noi condividiamo tanti video tanti consigli da vari comitati e settori di attività WISCO proprio per invitare tutti a farlo e quindi mi pare giusto rappresentarlo anche graficamente grazie alla tua mano e giusto. vi voglio vorrei, segnalare insomma far sapere a tutti che comunque questi disegni poi noi li metteremo a disposizione diventeranno in un formato digitale diciamo condivisibile per te no? sì, sì faranno, verranno composti in uh, una bella locandina insomma per l'occasione perfetto quindi a breve li, li condivideremo anche con i, sui nostri social così che eh, tutti possano vedere il frutto di questa ora passata insieme diciamo Dell'ispirazione che ti abbiamo trasmesso insieme, diciamo, con i nostri interventi e gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa giornata. Quindi, io saluto prima di tutto e ringrazio prima di tutto te, che sei ancora in collegamento con noi. Grazie per essere stato. Grazie. Grazie mille. E nel frattempo diciamo, approfitto per salutare anche tutti gli altri, quindi sia gli ospiti che sono stati in diretta con noi, ognuno dalla propria casa, sia le persone che hanno collaborato alla buona riuscita di tutto questo, come ovviamente Francesca Spanola, Ida Musa, Ivano Magliorella che vi ha salutato poco fa. Ringraziamo i ragazzi del Servizio Civile che ci hanno seguito, che hanno eh, condiviso e comunicato questo evento sui social e ovviamente tutte le persone che ci hanno seguito da casa, che hanno partecipato, hanno commentato, hanno rilanciato questo evento. Speriamo che proseguono anche nel pomeriggio per continuare a dargli risonanza e continuare a partecipare a questa giornata che ovviamente prosegue, proseguono le iniziative tutto online, tutti virtuali e quindi l'UISP rimane attiva anche su, su questo versante continueremo anche a condividere i vari video e contributi che sono arrivati da vari comitati quindi la pagina WISP, la pagina Facebook WISP nazionale sarà tutto il giorno ovviamente dedicata a questa, a questa giornata e a festeggiare il 25 aprile quindi per adesso salutiamo tutti, ringraziamo le persone che ci hanno seguito e buona liberazione e buon 25 aprile a tutti.